Un calcio alla discriminazione, e alla violenza, a Roma una partita dal forte valore simbolico, ce ne parla Monica Pietrangeli. Fremono per entrare in campo, sono tre giovani calciatrici afghane decise a raccontare con il bel gioco e il desiderio di libertà, la voglia di affermare la loro passione e la consapevolezza di farlo anche per le altre. Noi eh, alziamo la nostra voce da parte di tutte le donne del mondo, soprattutto le donne dell'Afghanistan. Competenze e capacità di muoversi in campo malgrado l'emozione si faccia sentire. Eh, per lei dice che non posso dire con parole questa cosa che ho sentito oggi. È stata chiamata la partita della parità e del rispetto contro le discriminazioni, per l'accesso equo a tutte le discipline, al di là del genere di appartenenza. Tutti schierati: giornalisti, sportivi, persone dello spettacolo, politici. Da Amnesty a Wisp, passando per Lusigrai, in vista della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne.